Esiste in uh, Orange 22, in Second Life, un uh, meraviglioso posto che permette esercitazioni uh, sui uh, Sei capelli per pensare. Sei capelli per pensare è un libro di uh, De Bono e affronta il problema in, della eh, dell'assunzione di ruoli differenti rispetto ad un problema. E eh, quindi gli studenti vengono invitati a, ad usare, el, el, el, ad indossare. Un cappello e di interpretare il ruolo di quel cappello. Il cappello bianco è quello neutrale, il cappello blu è il razionale, il cappello nero è il negativo, il cappello giallo è il positivo, il cappello rosso l'emotivo e il cappello verde è il creativo. Ad esempio, rispetto a un'esperienza didattica, si potrebbe Indossare il cappello bianco, che è quello neutrale, per l'analisi oggettiva dei dati, dei processi e delle informazioni che sono state date. Si potrebbe assumere un altro punto di vista, quello del cappello verde, fare proposte, ad esempio creative, generare idee nuove e uh, proporre soluzioni alla fine originali si potrebbe indossare il cappello giallo ossia, si potrebbero mettere in evidenza gli aspetti positivi e le opportunità mh, di un problema il cappello nero mette in rilievo invece gli aspetti negativi e spiega perché la situazione non ha funzionato da certi punti di vista il cappello rosso eh, eh, permette di esprimere liberamente i propri sentimenti, le proprie emozioni e i propri eh, sfoghi. Il cappello blu è il cappello della razionalità che stabilisce che potrebbe essere quello del conduttore, che stabilisce le priorità, le sequenze, i metodi e le regole del gioco, dei sei cappelli in generale. Come possiamo fare in uh, uh, questo ambiente di uh, Second Life? Innanzitutto le persone che vogliono indossare un determinato cappello si uh, mettono a scrivere al computer. Esempio, cliccando eh, su eh, questa sfera che sta davanti al computer del cappello rosso, posso, eh, con, siedi qui, posizionarmi come potete vedere nella, eh, su, eh, davanti al computer e ehm, potrei simulare la, la scrittura dei miei pensieri che possono essere raccontati a voce, e la rappresentazione è una sorta di eh, personificazione di reflective eh, learning. Per dare al meglio la rappresentazione del cappello rosso potrei in questo luogo anche indossarlo. Basta cliccare sul eh, cappello rosso che vedete in alto sopra la postazione e eh, pre eh, prenderlo e eh, sarà eh, naturalmente salvato nel uh, proprio inventario e andando poi nel, uh, mh, nel proprio inventario, mm. ecco, nei uh, elementi recenti potete trovare il, ca il cappello con il cappello rosso Red Thinking e, uh, mh, e cliccando sul, uh, con il destro sul cupettino arancio uh, potrei poi eh, indossarlo indossa ecco che ho indossato il cappello rosso e così potrò fare con gli altri cappelli interpretando un ruolo rispetto a, ad un problema o un'esperienza che è stata fatta concludendo Uh, questa è una modalità in Second Life interessante di utilizzare il gioco dei sei cappelli, soprattutto se si uh, coinvolge la, uh, la classe e se gli studenti uh, possono quindi condividere le loro opinioni uh, su uh, quanto è stato fatto e uh, su uh, quello che hanno prodotto in, uh, in classe. Ecco, questa è poi la piattaforma dove potrebbero interagire.